Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Zoom certificates appuntamento settimanale dedicato ai certificati di investimento ma non solo perché faremo anche una panoramica eh, di mercato proprio nella mattinata di oggi eh, in cui sono usciti numerosi ma dati macroeconomici tra cui quello dell'inflazione italiana in controtendenza purtroppo rispetto eh, agli altri dati europei il leggero calo e invece l'inflazione italiana si conferma ai massimi dal 1984 e quindi questo avrà un riflesso poi inevitabile anche sulla decisione eh, delle banche centrali rispetto alle prossime mosse ecco, della eh, BCE le seguiremo naturalmente eh, nella eh, conferenza e eh, nella riunione della Banca Centrale Europea prevista per il prossimo 15 eh, di dicembre parleremo eh, di tutto questo con Riccardo Falcolini che ritorna ecco, a Zoom Certificates dopo aver ceduto lo scettro per una settimana ecco, solamente a Marco Medici adesso eccolo qui torna Prontissimo e preparatissimo per parlare di certificati, ciao Riccardo, ben trovato. Ciao. ciao Valentina, ben trovata a te. Insomma, è sempre bello rincontrarsi. Sì, ho ceduto lo scettro, ma a Marco, ovviamente, siamo un, un team coeso, unito, però è sempre bello ritornare a trovarvi e eh, insomma trovare tutti coloro che ci seguono e sono connessi con noi. Bene Riccardo, e allora io saluto e ringrazio naturalmente anche Nicola Para che ci aiuterà proprio insomma a capire innanzitutto il quadro macroeconomico e poi come sempre ci stupirà con i suoi interventi live sui certificati. Nicola, ben trovato e grazie come sempre per essere qui con noi. Ciao, ciao Valentina, è un piacere, un saluto anche a Riccardo e ce n'è di carne al fuoco oggi, dopo, dopo vediamo tutto. Eh sì, ce n'è veramente tanta di carne al fuoco perché è stata una settimana questa particolarmente densa eh, di dati macro. Altri eh, ci attendono e dobbiamo appunto ripartire proprio da questo tipo di analisi con la nostra panoramica eh, di mercato. Ecco io Nicola. Appunto inizio eh, da te proprio per, per chiederti un commento: perché sembrava eh, che eh, questa benedetta inflazione in realtà finalmente avesse raggiunto il picco anche a livello europeo e ci preparassimo per una lenta ma comunque graduale discesa e invece poi arriva il dato italiano che sconfessa eh, le nostre previsioni, ci dice eh, tutt'altro e probabilmente dà ragione a Christine Lagarde che aveva detto No, attenzione siamo ancora lontani dal picco e questo influirà poi sulle mosse eh, della BCE. Tu cosa ti aspetti? Ecco, Una banca centrale europea ancora particolarmente aggressiva? Ma guarda Valentina, sicuramente più della Fed e questa è una novità. È una novità perché la prima parte dell'anno è stata caratterizzata da una Fed molto più aggressiva della BCE che è rimasta un po' attendista per i primi mesi dell'anno. Poi anche la BCE è arrivata con per esempio i 75 punti base di rialzo tassi eh, che la Fed poi in realtà ha fatto quattro volte di fila, quindi molto più di noi. E siamo arrivati al, al passaggio di consegne, eh, la Fed probabilmente inizierà il rallentamento di questa politica aggressiva, l'ABC ha appena cominciato e probabilmente eh, per una o due riunioni diciamo che mh, continuerà su questi, eh, su questi ritmi. L'inflazione è ovviamente il dato fondamentale che le banche centrali guardano per prendere le loro decisioni perlomeno quest'anno, e eh, Insomma, dato europeo, tutto sommato, un minimo di ribasso rispetto alle attese, rispetto al dato eh, precedente lo ha mostrato, e eh, anche su base mensile, addirittura meno 0,1%, insomma siamo felici di questo dato. Però purtroppo eh, la Francia, così così, diciamo stabile, uh -huh. poi l'Italia sì. purtroppo, in tutti quanti i dati mensile, annuale inflazione core non core sono praticamente tutte quante superiori sia alle attese sia al dato precedente oddio oppure in linea perché poi anche le rilevazioni mensili in realtà sono molto più basse del, del precedente ma rispetto alle attese sono tutte quante più alte quindi in questo momento siamo i peggiori da quel punto di vista e speriamo vivamente di, di rifarci nelle prossime rilevazioni mensili. Eh sì, è vero, siamo i più penalizzati in questo momento tra i maggiori paesi d'Europa perché hai detto, appunto hai citato il dato della Francia che più o meno insomma, si è mantenuto in tendenza con quello precedente, la Spagna è diminuita così come è diminuita eh, la Germania, non di tantissimo, è dal 0,4% di ottobre al 10% eh, di novembre, però insomma un piccolo segnale di miglioramento c'era, cosa che ancora manca nel nostro paese, però attenzione è così non completamente eh, negativa, diciamo che le dolenti note le ho lasciate a Nicola Para, la Pars Construens, diciamo così, la lascio invece a Riccardo Falcolini, perché oltre all'inflazione è arrivato anche il dato del PIL in mattinata, con un aumento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente del 2,6% su base annua. Forse, e dico forse, questi dati allontanano un pochino lo spettro della recessione, ma soprattutto ti domando a Riccardo aprono un po' uno spiraglio ecco una luce per il 2023 proprio a fronte ecco degli investimenti e in particolar modo ovviamente quelli sui certificates ma allora eh, è una domanda eh, diciamo un po' complicata nel senso che eh, speriamo ovviamente che eh, gli investitori retail comunque ritornino a, ad affrontare comunque i mercati in modo un po' più sereno quindi ritornino ad investire perché ovviamente manca buona parte dei flussi che noi abbiamo visto durante gli scorsi mesi, soprattutto sulla parte di certificate. Manca buona parte di flussi, però in generale quello che vediamo è anche sul mercato azionario. Ovviamente, Valentina, in questo momento, c'è stata fondamentalmente una modalità risk-off mm -hmm. da parte della clientela che è andata a concentrarsi magari su strumenti differenti, quindi ha eh, tendenzialmente è uscita da quelle asset class un po' più rischiose eh, e come magari l'azionario, infatti anche l'MTA comunque ha registrato comunque dei volumi, dei volumi in calo eh, per Prediligere o meglio prediligendo strumenti comunque a capitale uh, più uh, protetto. Il volume o i volumi sul, sul mondo dei certificati sono comunque dei volumi uh, che negli ultimi 5 giorni di contrattazione sono ancora in sofferenza. Valentina, noi vediamo in questi ultimi 5 giorni un turnover uh, sul mercato Sedex di circa 34 milioni. Noi scorsa settimana, o meglio, due settimane fa, era l'ultima puntata in cui siamo stati insieme abbiamo assistito, a, o meglio, vedevamo, leggevamo un turnover sul mercato SEDEX di 42 milioni quindi ancora in calo perché ancora in calo? abbiamo una contrazione della volatilità negli ultimi 5 giorni soprattutto da parte del VIX index eh, che porta ad una minore negoziazione sugli strumenti a leva a livello generalizzato sia dei covered warrant che dei prodotti leverage fixed leverage, quindi leva fissa piuttosto che leva variabile come in turbo abbiamo un leggero incremento ma veramente molto leggero della parte di investment certificate Tuttavia, stando in questa situazione particolare eh, la condizione del mercato sia mercato domestico che mercato comunque eh, diciamo a livello world quindi eh, europa e america la clientela è ancora attendista tale per cui cosa abbiamo fatto e poi eventualmente magari entriamo un po' più nel vivo di quello che può essere la parte, la seconda parte noi stiamo cercando di studiare gli strumenti che possano permettere di dare magari un po' più di rendimento alla clientela, ai portafogli della clientela e, e uh, o eventualmente maggiore protezione, quindi in un momento che può essere ancora quello dell'incertezza diciamo che come emittenti stiamo lavorando sull'emissione di nuovi prodotti per uh, dare un po' più di strumenti da inserire in portafoglio Chiarissimo, eh sì, insomma ancora un momento veramente delicato, non possiamo eh, ancora così eh, diciamo, proiettarci con estremo ottimismo verso il 2023 perché appunto ci sono eh, dei dati che eh, ci consigliano estrema eh, cautela ed estrema prudenza e quindi anche gli investimenti poi degli italiani seguono ovviamente queste linee generali, non le segue Nicola Para, io lo dico perché invece è <ride> stato con il sospiro diciamo più avverto e più ecco, di, di risk, eh, ci, ci delizierà con delle operazioni invece ecco, un pochino eh, più avventurose come lo, lo definite prima invece ecco eh, i, i prodotti proposti da riccardo eh, hanno appunto sono animati in realtà da una vena diversa quella appunto della protezione soprattutto ecco, del, del capitale quindi io direi iniziamo eh, dalle proposte di riccardo e poi passo a nicola e, e quindi entriamo proprio nella parte più operativa con i nostri certificati della settimana ecco Riccardo ecco allora me. torno da te abbiamo, abbiamo fatto naturalmente un discorso generale una panoramica eh, generica sugli investimenti adesso andiamo nello specifico con i prodotti che ci proponi sì allora dovrebbe vedersi il mio schermo quindi spero che si veda correttamente sì? e uh, Valentina di cosa volevo parlare oggi? Volevo parlare fondamentalmente di, uh, due, di, di due nuovi prodotti che sono di recentissima emissione. Eh, ho citato in precedenza fondamentalmente ecco. come l'emittente, in questi momenti, stia uh, insomma, lavorando per creare delle nuove, soluz delle nuove soluzioni. Da inserire all'interno dei portafogli allora questa è una nuovissima emissione faccio vedere prima faccio vedere un attimo il flyer dell'emissione dell cerco di ingrandirlo un attimo eh, in modo che eh, tutti a casa riescano a leggerlo eh, sono Fixed Cash Collect con premi fissi mensili incondizionati ne spiego un attimo le caratteristiche sì. Fixed Cash Collect quindi sono strumenti di investimento quindi un prodotto da tenere in portafoglio che paga dei premi fissi mensili incondizionati, molto semplice scadenza dicembre 2025, quindi abbiamo più o meno tre anni di scadenza il certificato è stato emesso pochi giorni fa, quindi data di osservazione iniziale il 21-11 eh, del 2022 e eh, i sottostanti sono diversi, vanno dagli indici eh, abbiamo Nasdaq, Fuzzi, S&P Eurostoxx 50, Euro stock select dividend 30 e dax fino ad una serie di eh, insomma, sottostanti azionari per dare un po di spinta in termini di coupon il coupon diciamo fondamentalmente è quella parte che interessa in termini di eh, rendimento per la clientela allora io ne ho selezionato tra questi eh, delle missioni ho selezionato uno che è il primo sul nasdaq giusto per spiegare per spiegarne il funzionamento Eccolo qui, allora, cash collect su Nasdaq Intanto si acquista alla pari, quindi 100,30 eh, Come dicevamo è stato emesso eh, pochi giorni fa Quindi il 22, fixing iniziale il 22 con data di regolamento il 25,11 eh, Una barriera posta al 70% del fixing iniziale Quindi fixing iniziale a ah, 11.553 punti Barriera posta a 8.087 punti una barriera che verrà osservata esclusivamente a dicembre del 2025, quindi la cosiddetta barriera europea, Una, un coupon di 50 centesimi che verrà pagato in modo incondizionato mensilmente. Quindi, chi può utilizzare questo prodotto? Può utilizzare il prodotto chi ha fondamentalmente eh, una necessità di eh, creare una rendita costante di portafoglio all'interno del proprio portafoglio, eh, volendo comunque essere esposto sulla parte azionaria, in questo caso su un indice, eh, e fondamentalmente non preoccupandosi di quello che può succedere eh, al sottostante stesso, in quanto, eh, come dicevamo, è un Fixed Cash Collect, quindi... Paga cedole indipendentemente Dall'andamento uh, del, del Suo sottostante quindi mh, Diciamo uh, funzionamento Abbastanza semplice Se abbiamo tempo sì. uh, E vuoi ti posso mostrare uh, Anche il secondo prodotto Altrimenti lascerei magari un po' La parola a Nicola Per farci vedere un po' quello che ha Diciamo il prodotto sì. di cui vuol parlare. Eh, lui che è sicuramente più reattivo all'andamento dei mercati. Dimmi tu, eh, se vuoi che. Sì, condivida... sì, sì, allora facciamo, facciamo così: eh, passiamo un attimo da Nicola, li faccio sì. commentare. Innanzitutto, ecco il tuo, il tuo primo prodotto. E poi chiuderemo: ecco, tornando da te appunto, questo Fix eh, Cash Collect, su un indice, appunto il Nasdaq. Tra l'altro un indice eh, abbastanza ballerino eh, quest'anno. Abbiamo eh. visto come essi eh, sì, i movimenti di mercato siano stati eh, parecchio eh, evidenti anche per la difficoltà proprio strutturare delle cosiddette fang beh, eh, sono stati coinvolti tutti il, eh, le big tech ecco del, del settore tecnologico da Zuma, da Amazon a Meta, beh, ha fatto scalpore naturalmente eh, poi anche il piano di licenziamenti messo in atto da Mark Zuckerberg eh, quindi eh, è vero che però appunto c'è una protezione eh, che questo certificato consente e una rendita costante come ci ha spiegato il nostro recado quindi eh, Nicola un breve commento e poi passiamo invece alla presentazione dei tuoi prodotti? Ma eh, commento sicuramente positivo Valentina, ovviamente i prodotti di Riccardo sono più da investing che da trading, che sono quelli che di solito eh, faccio vedere io che, che illustro io durante, durante la puntata. E eh, a proposito del Nasdaq, il Nasdaq è sempre stato l'indice mondiale più forte dalla crisi del 2000 in poi. E se noi guardiamo le performance a 1, a 3, a 5, a 10 anni lui è sempre il primo della classifica in momenti di crisi come un anno di crisi che è il 2022 tipicamente lui diventa il peggiore di tutti effettivamente è stato il peggiore di tutti però con l'idea che uh, questa crisi stia volgendo al termine uh, sta durando da un anno abbiamo fatto sul Nasdaq dei minimi addirittura meno 37% circa dai massimi storici Penso che possa diventare uno dei sottostanti più interessanti da utilizzare uh -huh. perché se ci si riprende, se il mercato torna a salire, il Nasdaq tornerà ad essere come sempre stato il primo nella classifica. Certo, e beh, anche perché appunto eh, grandi guadagni precedentemente corrispondono naturalmente a delle flessioni importanti e così eh, si potranno avere ecco, delle riprese eh, consistenti proprio nel futuro, anche perché lo ricordiamo, il, eh, appunto, il, la scadenza era a dicembre 2025, da qui, insomma, a quasi tre anni vedremo ecco, che cosa naturalmente eh, succederà, se ci sarà una ripresa, come probabile poi di tutto il settore eh, tecnologico. Bene, Nicola. Ecco, dopo il commento io direi. Passiamo ai tuoi prodotti. Il primo è un Turbo, eh, in realtà sul, sul petrolio, sul Brent, con scadenza a marzo del eh, 2023. Un prodotto questo, in realtà, che tu hai già acquistato. Sì, esattamente, sì. guarda, vado in condivisione dello schermo, così posso, posso subito mostrare chiaramente sia le logiche operative che mi hanno fatto comprare questo certificato, sia, eh, lo vedi qua, il certificato in portafoglio che è positivo in questo momento, ma l'ho comprato direi già da una settimana, adesso tornando poi sul grafico eh, ricostruiamo tutto. Eh, perché long sul petrolio? Questo è il grafico del, del WTI, ma il Brent e il WTI vanno a bracetto, eh, hanno solo dei prezzi eh, diciamo sfalsati di quotazione, ma poi i movimenti sono pressoché identici eh, ogni giorno. E che cosa ha fatto il petrolio? È tornato ehm, nei giorni scorsi su questo precedente minimo di fine settembre e su quel minimo ha avuto due giornate di reazione molto molto importante. La prima lunedì 21 novembre, aveva affondato di un 7-8% di, di ribasso eh, avvicinandosi molto a quel minimo precedente per poi recuperare tutto e chiudere la giornata a zero e poi ha dato una nuova conferma diciamo di tenuta del livello il lunedì successivo ovvero l'altro ieri eh, facendo questa questa questa una candela devi eh, è una barra giornaliera che inizialmente era andata a finire su nuovi minimi rispetto a quelli segnati a fine settembre salvo poi anche in questo caso recuperare e chiudere la giornata a zero e sono in realtà degli zero che valgono molto perché quando durante l'intraday perdi tanto e poi hai la forza di chiudere la giornata addirittura a zero, significa che gli operatori hanno aperto delle posizioni ribassiste, ma poi in realtà non sono posizioni ribassiste che hanno un'idea di multi-day, ma vengono chiuse entro la fine della giornata e, e non vanno overnight, quindi evidentemente è solo un ribasso di brevissimo respiro. L'ho comprato il certificato esattamente qui, eh, una settimana fa, quindi verso... Eh, la fine della giornata di mercoledì 23 di novembre e infatti con i prezzi che prima sono andato in perdita, adesso sono ritornato in negativo, i prezzi sono più alti eh, rispetto al momento in cui ho comprato quel certificato, siamo, siamo momentaneamente in, in positivo. Se vuoi, andiamo anche sull'altro certificato, sì, oppure... sì, solamente ecco, ci tenevo a sottolineare. Eh, mi confermi che eh, il, eh, lo hai eh, preso questo dal, dal portale Certificate Academy, sì, esattamente. Allora, il certificato è questo: eh, è un turbo, quindi eh, leva variabile, scadenza, scadenza, come tu dicevi, il sottostante è marzo 2023, quindi sai, le mie sono idee di trading sono posizioni che possono durare qualche giorno, qualche settimana, al massimo un paio di mesi, sì. due tre mesi, quindi mm -hmm. questa scadenza il 26 gennaio 2023 mi fa stare ampiamente tranquillo col mio orizzonte di, di trading. Ehm, è un turbo a leva variabile, quindi tutto questo ondeggiare avanti e indietro che ha fatto il petrolio per una settimana non mi ha penalizzato. Mm -hmm. Quando il, il, il, il sottostante è tornato allo stesso identico prezzo di acquisto del mio certificato, anche il mio certificato era zero come era zero sottostante. Avessi scelto un leva fissa eh, non sarebbe stato così, ci avrei sicuramente rimesso perché avrei subito eh, l'effetto compounding. Chiarissimo, insomma diciamo che le oscillazioni non sempre eh, sono negative, ci devono spaventare se le possiamo sfruttare al meglio, se le sappiamo eh, sfruttare. Abbiamo citato il petrolio, beh, naturalmente poi qua eh, sulle, sul, sulle quotazioni influisce anche molto la situazione macro e in particolare quello che sta accadendo in Cina. Potremmo poi fare un discorso analogo per il sottostante del eh, secondo prodotto, cioè eh, l'euro-dollaro. Anche lì è un campo quello valutario in cui di scossoni e di oscillazioni ce ne sono state parecchie. Sì, assolutamente. Sul petrolio, brevemente, la situazione in Cina in realtà spinge il prezzo verso il basso. Uh -huh. La recessione più annunciata della storia dell'umanità spinge il prezzo verso il basso. Però dall'altra parte c'è l'OPEC, c'è il cartello che chiaramente non vuole prezzi bassi del petrolio e quindi sarà pronta a intervenire con taglia alla produzione qualora servisse. Ecco perché il petrolio certo. di medio periodo. Eh, diciamo che un po' di mesi che non trova una vera e propria direzione, sempre fermo là, eh, sugli stessi prezzi. Eh, Sull'euro-dollaro invece Valentina influenza, eh, influenzano tantissimo le decisioni di politica monetaria delle banche centrali, questa salita che ha fatto l'euro-dollaro è figlia di quello che dicevamo prima, cioè di una BCE che è diventata e sta diventando più falco, più restrittiva, con le sue politiche, con le sue decisioni, della FED. BCE peggio di FED significa euro-dollaro long, FED peggio di BCE significa euro-dollaro short, e se ne siamo accorti mm -hmm. per tutto il 2022 eh, sì. con questo euro-dollaro in discesa. E tu mi dirai, allora se la BCE diventa più cattiva della FED, perché compri un certificato short sull'euro-dollaro? Perché l'euro-dollaro ha ascoltato tanto, forse troppo, di quello che dicevamo in apertura, cioè di una BCE che nelle riunioni di dicembre probabilmente diventerà meno buona o più cattiva uh -huh. della Fed. Lo L'ho già ascoltato in anticipo, il mercato si muove prima delle notizie e infatti ha fatto nove figure di salita in due mesi, che è veramente tanto e una volta arrivato su questo livello di resistenza che, che vedi tracciato sul mio grafico l'area di 1.0350 si è sostanzialmente fermato, è fermo da due settimane e penso che possa partire un movimento per lo meno di ritracciamento di qualche giorno, di poche settimane, che lo possa tranquillamente riportare anche fino alla parità. Chiaro. Motivo per cui, e qui arriviamo sul, sul certificato, selezionato questo turbo su euro-dollaro, è open-end, quindi qua con il discorso della scadenza, sono ancora più tranquillo perché non ho scadenza, sono tranquillissimo col discorso compounding perché è un turbo, è un leva variabile, quindi vale lo stesso discorso fatto prima eh, sul petrolio, non mi penalizzano movimenti laterali come questi e, e se il mio, il mio sottostante rimane a zero, rimane a zero anche il mio certificato. Quindi ehm, faccio vedere magari anche la leva scelta l'euro dollaro si muove dell'1% al giorno invece il petrolio si muove del 4% al giorno quindi qua chiaramente sono andato a selezionare anche una leva ehm, molto più elevata la vedi qua 7.70 come giusto che sia perché più è volatile sottostante e meno leva uso meno volatile sottostante e più leva uso quindi in diretta l'ho già Ecco, è arrivato il momento ecco, del il live show, Riccardo. Eccolo, Eccolo. bene, benissimo. <ride> Vediamo proprio esatto, in eh... diretta, live, un momento di operatività. Guarda che mi ha, mi ha fregato già un 10 centesimi dall'inizio della puntata, <ride> ma non sarà questo. <ride> abbiamo differenza. parlato troppo e ti abbiamo rallentato, abbiamo fatto perdere soldi, insomma. No, no, ma non è poi questo che fa la differenza sulle sorti di una trail che chiaramente ha obiettivi più ambiziosi che che 10 centesimi di, di movimento del prezzo quindi non cambia niente. E proprio perché non cambia niente, un multi day che durerà qualche giorno, qualche settimana. Vado a selezionare 700 pezzi e li compro a mercato senza nemmeno insomma, star lì a lesinare il, il centesimino in più o meno di, di acquisto. Come regole del portale della competizione, sul, sul Certificate Academy, ho un massimo di 10.000 quindi, come mm -hmm. vedi. Eh, riclicco compra il totale me lo, me lo dice mi dia il controvalore di 700 pezzi comprati a questo prezzo è 9261 confermo dovrei essere anzi sono già dentro lo vedete qua eh, sul grafico e se torno in portafoglio oltre chiaramente a esserci il turbo sul petrolio in profitto c'è anche il turbo su euro dollaro che chiaramente adesso l'ho appena comprato quindi lo vedi, lo vedi qua Ciao. è almeno 0,02 praticamente al prezzo attuale. Eh, voglio commentare con Riccardo perché questo è un momento in cui a me mette sempre un po' di adrenalina devo dire forse perché non sono abituata invece so che eh, chi ha insomma una certa familiarità con le operazioni non sente più neanche tanto l'ansia ma eh, fa tutto in maniera estremamente tranquilla e controllata ecco Riccardo tu hai questa operazione in diretta quale sentimento ti provoca? Beh, eh beh allora sicuramente ehm prime impressioni, no? è bello vedere come un trader, come fondamentalmente un operatore di mercato, possa passare dalla teoria alla pratica certo. e quindi... Fare quindi l'evoluzione, seguire quello che è l'evoluzione del ragionamento. Quindi perché devo fare questa tipologia di ordine, di deal, per quali sono le mie aspettative, di conseguenza come lo faccio e sicuramente Nicola, tra le operazioni live che ha fatto nelle precedenti puntate e comunque questa che ha fatto in modo simulato tramite la Certificate Academy, ci ha spiegato effettivamente... Quello che è la ratio che deve seguire un operatore di mercato nel, nel momento in cui decide di operare e comunque fare fondamentalmente delle tipologie di operazioni. Stop, take, quelli, quelli che sono gli obiettivi, insomma tutto è alla base dei ragionamenti di un trader quindi eh, insomma Valentina se non l'hai fatto io direi fino ad ora sfrutta anche tu quella che è la certificate academy perché è una bella opportunità certo. insomma per eh, operare in modo virtuale con i nostri portafogli virtuali cioè operare in modo virtuale o meglio operare con dei soldi virtuali mm -hmm. con i nostri certificate sì, sì, certo, un, un ottimo banco per la eh, simulazione. Eh sì, e, e poi, ecco, dicevi, una, uh, in realtà un'operazione che nasce da un ragionamento, da una logica estremamente razionale. Appunto, Nicola ci ha spiegato poi passo passo che cosa uh, lo ha portato a compiere quella determinata operazione. E quindi, ecco, questo procedimento logico-razionale aiuta tantissimo anche a contenere poi le emozioni. Beh, domanda per me o per Nicola? Beh, no, sicuramente. No, no per, comunque... per, per, per te, Riccardo. Beh, sì, sicuramente. Sì, farlo in modo, diciamo, studiato e ragionato mm -hmm. è sicuramente un qualcosa che va a limitare quella che è la componente emotiva nella gestione di un trade e sicuramente l'emotività uh, sui mercati è un qualcosa che spesso condiziona anche negativamente le performance di portafoglio perché spesso si, si opera in modo non studiato non razionale quindi e, e, e soprattutto fare dell'operatività in questo modo comporta di conseguenza il fatto che se il mercato anche per Uh, brevi istanti o magari per poco tempo va contro la nostra idea di fondo si viene presi dal panico mm -hmm, e esatto. eh, di conseguenza si perde quella che è la logica di fondo. Quindi diciamo, studiare quello che è il punto d'ingresso e sicuramente i punti di uscita sia in, in guadagno che in perdita è sicuramente un modo che aiuta tendenzialmente a gestire nel modo migliore quello che è la propria operatività, ma soprattutto quelle che sono le emozioni. Ecco, invece a Nicola voglio chiedere che cosa succede nel dopo, cioè una volta che tu hai messo a punto l'operazione, quante volte la controlli oppure lasci lì e diciamo dai un occhio ogni tanto, ma non in maniera ossessiva per vedere insomma eh, la bontà ecco, della tua scelta? Cosa avviene appunto proprio nel lavoro anche quotidiano del trading? Beh, la gestione della trade è fondamentale, è quello che fa la differenza, Valentina. Chiaramente bisogna avere delle regole ferree. Io lo dico sempre, il trading profittevole è noioso, perché fai sempre le stesse cose, applichi le regole e eh, sembra assurdo da dirsi, ma il trading profittevole è noioso e quindi come ho delle regole per le entrate in posizioni, ho delle regole per la gestione. Uh -huh. Queste sono posizioni multi-day e quindi ho valuto la loro bontà su base giornaliera, quindi le guardo una volta al giorno. E prima della chiusura del, del mercato, in questo caso dei certificati alle 17.30 ed evidentemente con delle regole meccaniche rigide decido se ora di chiudere la posizione in perdita di mantenerla aperta o magari di proteggerla con degli ordini eh, di stop in pari o stop in profitto perché magari sto guadagnando e dico però se torna indietro al prezzo di entrata o se torna indietro a un prezzo che comunque mi dà un guadagno a quel livello lì cambia qualcosa ed è giusto che io esca e mi porti a casa, insomma, quello che sono riuscito a, eh, a guadagnare. Eh, ma ti dirò di più, anche nelle posizioni intraday, che sono quelle un po' più che emotivamente ci rischiano, diciamo, eh, sono più rischiose, no? Eh, si rischia di essere più compulsivi, più emotivi, più ansiosi sì, quando si sì. fanno operazioni intraday anche su quello delle regole, io guardo ogni 15 minuti, ogni chiusura di candela 15 minuti, come si è mosso il mio sottostante sul quale ho eh, fatto un'operazione e non guardo per tutto il resto del tempo, faccio veramente di tutto, eh, eh, leggo mail, faccio analisi, leggo articoli, faccio pure la casalinga, eh, <ride> faccio una lavatrice o, o stendo i panni. Piuttosto di non guardare durante i 15 minuti certo. di, di evoluzione del prezzo, ma seguendo le mie regole in maniera rigida, le guardo soltanto alle 12.00, alle 12.15, alle 12.30, proprio per evitare l'emotività della volatilità del mercato non siamo robot, siamo umani e eh no certo se no eh, l'alternativa sarebbe quella di passare insomma 24 ore attaccati al pc e di dover annullare tutto il resto dell'attività spesa compresa e eh, se no insomma <ride> chi, chi, chi si occupa della casa Se no, ecco queste sono delle eh, informazioni anche di time management appunto del trading assolutamente utili e preziose che eh, diamo ai nostri eh, telespettatori e io prendo spunto ecco, da questo per poi introdurre insomma la terza e ultima parte della trasmissione quella dedicata poi alla formazione. Riccardo, innanzitutto ecco un commento e poi vediamo un po' gli appuntamenti del mese di dicembre, perché oggi è l'ultimo giorno di novembre e eh, appunto da domani inizia una nuova fase sì, ma eh, commento all'operatività, nulla, cioè fondamentalmente è corretto, mm -hmm. insomma poi ognuno ha la sua operatività c'è chi un po' più smanettone insomma, mh, è sempre fisso lì c'è chi imposta delle regole come quello di Nicola di eh, time frame precisi in cui dare un occhio c'è chi magari deve farlo sul multi day e si pone un obiettivo di lunghissimo termine tale per cui magari apre la posizione e la guarda solo dopo n tempo insomma, diciamo, ogni... Oh, trading è bello perché è vario mm -hmm. e ogni trader ha la sua propensione ogni trader ha la sua prerogativa non è Possibile trovare un modo comune eh, insomma di operatività o comunque non è facile è possibile sicuramente non è facile trovare un modo comune di operatività tra, tra tanti perché ovviamente ognuno usa un suo strumento di analisi tecnica suoi time frame precisi c'è chi studia c'è chi usa solo un'analisi ciclica un'analisi fondamentale l'importante secondo me farlo in modo ragionato e, insomma, e, e per poi avviarci all'ultima parte, come dicevi tu, Valentina: noi, gli strumenti per farlo in modo ragionato, ne diamo a disposizione vari mm -hmm. come emittente, e insomma, l'invito è di sfruttarli al meglio possibile. Chiaramente, ecco ricordiamo che tra l'altro la formazione continua anche nel mese di dicembre, mese particolarmente complesso perché Riccardo lo sappiamo quali agende sono piene insomma di aperitivi, di cene di Natale e però non dobbiamo anche dimenticarci oltre la parte piacevole che il trading continua e quindi non dobbiamo distrarci e non fai farci distrarre soprattutto dalle festività imminenti. No, assolutamente no, si continua, si va avanti, si va avanti con gli appuntamenti di formazione Se posso Valentina, certo. io condividerei a questo punto il mio schermo Così facciamo vedere molto velocemente gli appuntamenti di formazione, se per te va bene sì, assolutamente eh, Allora, devo riprenderlo, eccolo qua, eccoci qua Allora, eh, dovrebbe essere il nostro schermo Eccolo Come qua, vedi... adesso lo vediamo come vedi gli eventi in uh, programma per dicembre ce ne sono tanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne andiamo a coprire con webinar praticamente fino al 20 di dicembre, che insomma siamo quasi uh, con, le, mm -hmm. esatto, con le uh, gambe sotto i <ride> tavoli eh, uh, sì. pronti per il cenone di Natale però in realtà quello che mi piacerebbe ancora una volta andare a rimarcare è l'iniziativa che è partita il 21 di novembre e sarà valida fino al 21 di dicembre che è la Certificate Academy mm -hmm. ritorno un attimo indietro perché il nostro bannerone va avanti cos'è la Certificate Academy? è una, ne abbiamo parlato in precedenza è una uh, piattaforma di um, trading virtuale dove... Chi vorrà cimentarsi e sperimentare l'operatività con i certificate unicredit potrà farlo in modo gratuito e soprattutto con del denaro virtuale. Eh, a fianco a questo quindi la possibilità di operare con denaro eh, appunto virtuale diciamo e senza rischi ehm, partecipano all'iniziativa eh, vari esperti del mondo appunto dei mercati come Nicola uh -huh. come Stefano Pietro Gabriele Bellelli e quant'altro che eh, parleranno anche in determinati webinar dedicati eh, della loro operatività quindi perché hanno preso e hanno negoziato fondamentalmente determinati strumenti ci faranno vedere magari come sono andate le operazioni aperte e chiuse durante appunto il loro periodo di negoziazione ehm, e soprattutto insomma eh, come dicevo siamo giunti alla terza edizione un'edizione anche questa molto di successo eh, di grande successo perché vediamo la partecipazione attiva eh, di eh, diversi clienti diversi investitori e quest'anno diciamo valentino io spunto un po l'attenzione anche su un qualcosa di eh, diverso abbiamo deciso di premiare eh, in generale appunto la partecipazione con un gadget social uh -huh. eh, che è appunto la donazione tramite eh, Tridom di 500 alberi, quindi facciamo un uniamo l'operatività sugli strumenti a un qualcosa di diverso e quindi per chi vorrà approfondire anche insomma, questo discorso avrà a disposizione un breve video di eh, 7 minuti eh, che è stato registrato proprio presso i vostri, fondi, i vostri studi dove spieghiamo quella che è la strategia ESG di Unicredit. Eh certo, è eh certo, insomma, ecco l'abbiamo proprio anche durante la nostra settimana dedicata all'asset management come eh, la sostenibilità e gli investimenti ormai possano essere non dico considerati dei sinonimi ma quasi comunque ci sia un legame inscindibile e, e questa ecco, è una dimostrazione eh, concreta. Riccardo io ti ringrazio eh, tantissimo per essere eh, restato qui con noi oggi ospite di Zoom Certificates naturalmente visto che sei il padrone di casa della trasmissione ti aspetto nuovamente in studio nelle prossime settimane un grande grazie anche a Nicola Parra, io sono sicura però che Nicola non si fermerà il 20 dicembre, un paio di operazioni proprio anche alla vigilia o a Natale magari le fa no dai, no. No, la vigilia di Natale <ride> no, ci fermiamo no. il 23, 23. Vedi, eh, però il 23 va bene, ringrazio naturalmente entrambi e appuntamento alla prossima settimana con Zoom Certificates grazie Valentina e grazie a Nicola ancora. Ovviamente. grazie, ciao a tutti grazie, grazie, buona, buona settimana a voi